Buongiorno Mario. Buongiorno. Qual è la comunità a cui appartieni? Il popolo degli Elsi. Ok. Ehm, ti chiediamo alcune informazioni per aiutare chi, chi vuole far nascere una nuova comunità. Come avete ottenuto i permessi per fondare la comunità? In parte abbiamo occupato, in parte abbiamo ottenuto dopo 14 anni di occupazione una concessione da parte della regione. In parte li abbiamo acquistati, perché la comunità si estende su 30 siti, su 30 ubicazioni diverse. Alcuni hanno la struttura di villaggio, altri sono case simili. Ho capito. E all'inizio com'è stata la cooperazione con le autorità locali e le comunità limitrofe? All'inizio è stato lo scontro, scontro duro perché era territorio che era in mano ai cacciatori. I cacciatori pensavano di poterne usufruire a loro piacimento, anche per il braconaggio. E quando noi gliel'abbiamo sottratto perché ci siamo insediati noi, per loro è stato rinunciare a qualcosa. E in tutti i modi hanno cercato di riprenderselo. Riprenderselo con una concessione da parte della comunità montana per effettuare i lavori e con, eh, invece cercando di prenderci a noi come custodi del territorio ma per il popolamento comunistico venatorio, quindi una, cercare una collaborazione che non era possibile. Quindi noi ci siamo messi davanti alle ruspe, dei trattori che loro volevano lavorare i terreni e li abbiamo rispediti indietro perché fino a che noi eravamo occupanti, coltivavamo noi, non c'era possibilità per loro di ritornare. Questo ci ha dato ragione. Chiarissimo, e puoi dare dei consigli ai nuovi progetti su come fare i primi passi concreti per avviare un processo di creazione di un ecovillaggio? I passi concreti sono andare a vivere insieme. E non c'è altro modo che sperimentare, che attuare il proprio processo. Quindi, trovare il posto dove andare a vivere insieme. Può essere transitorio finché non si trova il posto ideale o può essere invece subito perché si ha già la disponibilità di un'azienda, di un fabbricato, di, la possibilità di vivere insieme in un posto già ideale. e Quindi conoscersi e imparare a mediare l'uno con l'altro, a trovare quelle cose che si incontrano più che quelle che ci dividono. La vostra visione oggi che sono passati degli anni da quando siete partiti è chiara? La nostra visione è sempre in elaborazione, c'è cioè, sempre una visione chiara che è quella di base, però poi si viene a modificare col tempo, con l'inserimento di nuovi soggetti, di nuove persone, si propende per esempio a passare dalla fase selvaggia dove non utilizzavamo macchine agricole di nessun genere, macchine motori di alcun genere, alla fase in cui abbiamo preso i trattori perché avevamo tanti bambini e era il tempo che superavamo i nostri figli. Quindi era una necessità, quindi abbiamo dovuto trovare una mediazione. Come è stata creata all'inizio la visione e quanto importante è per voi averla? All'inizio la visione era semplicemente andare a vivere in campagna e vivere in natura, e vivere Dopo era spontanea, non era una visione che era un'elaborazione di ricerca, ma era tutto basato sulla spontaneità. Poi invece, costituendosi dei nuclei abbastanza grossi di persone, la necessità di mettere insieme una visione comune era una necessità che era impendente perché dovevamo dare una direzione e allora cioè, il nostro orientamento è sempre stato quello di non basarsi sul denaro di essere in, fare un'agricoltura di sussistenza di riciclare la concezione del turismo a pagamento, di fare seminari a pagamento, di sostenerci con delle entrate che fossero basate su fare qualcosa che veniva a essere compensato con il denaro, quindi l'apertura era la nostra visione più coerente con noi stessi e quindi lasciare spazio alle persone che ci vengono a trovare senza preavviso, senza averci telefono senza essere mediati da un'email però con la spontaneità di accettare chiunque venga e poi di lì stabilire una relazione che è quella di collaborazione e quella di integrazione della diversità quindi nasce tutto un discorso che è lunghissimo sulla dialettica sulla nostra elasticità sul fatto che Abbiamo accettato chi in un certo momento poi per restringere in una visione che è dettata dalle regole e quindi ci siamo strutturati come conseguenza perché eravamo soggetti all'invasione dove erano più gli ospiti che le persone di casa. Quindi... Come vi siete organizzati finanziariamente nelle fasi iniziali? Nelle fasi iniziali era tutto anch'esso basato sul contributo libero e volontario delle persone. Chi lavorava fuori, chi invece era più sedentario stava sempre a casa e lavorava negli orti, ricostruiva le case, però il contributo degli ospiti era una contribuzione spontanea e volontaria. Oggi chi possiede le strutture? Oggi in parte sono di proprietà, in parte sono ancora in concessione, in parte necessita il rinnovo della concessione perché abbiamo fatto degli abusi di liti, che non sono tanto abusi ma sono una ricostruzione delle case che erano fatiscenti e in parte sono ancora in occupazione. Chi ha preso, intestato la proprietà l'ha data in gestione all'associazione. Abbiamo anche due associazioni a nostro interno, una di volontariato e di attività sociale, e l'altra invece è un'associazione di tipo non riconosciuto. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della vostra scelta? I vantaggi sono che facciamo una vita libera e spontanea che non siamo soggetti tanto all'economia di mercato gli svantaggi per me non ce ne sono cioè preferisco questo tipo di vita che non essere subordinato ad un orario a timbrare un cartellino a vivere in una città molto compinata dove questi lì possono non possono Puoi dare dei consigli al riguardo dei nuovi progetti? riguardo dei nuovi progetti e di averci la visione chiara e di essere coerenti con pausa cross quindi di essere coerenti con la visione che si è data che si è stabilito insieme e che si basa sul cerchio metodo del consenso che è la base per una comunità. Oggi come prendete le vostre decisioni? Con il metodo del consenso, dopo che abbiamo sentito tutte le campane, dopo che abbiamo fatto un, un giro per sapere tutte le informazioni, che le ha le mette a disposizione, e dopo aver fatto le proposte sintetizza una che raccoglie tutti i contributi e poi passiamo al consenso. Il consenso si esprime senza la votazione. E come sono divisi oggi i compiti all'interno della comunità? Sono spontanei. C'è chi fa una cosa e chi fa l'altra e se l'ha scelto in base alle sue attitudini personali. E tutto fruisce in maniera spontanea difficilmente ricorriamo all'organizzazione. Quando le cose non funzionano allora si passa ad organizzare. Quindi c'è una grande armonia legata a una vision comune. Sì, a una spontaneità, a non reprimere l'individuo nell'organizzazione. Anche qui mi puoi mh, eh, indicare quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta. Sono... Le che si invece di considerare in antagonismo, la spontaneità e l'organizzazione sono due cose che dovrebbero funzionare assieme, essere complementari. Quindi a volte necessita più uno, a volte necessita più l'altro. Creare questa sinergia è la cosa più importante ed è la cosa anche più difficile perché c'è chi prepende sempre verso l'uno o verso l'altro. Mentre invece sono momenti che sono dialettici, che in base al contesto, in base alla situazione si creano come necessità, come conseguenza. Non è una cosa che stabilisce e rimane ferma e statica per tutto il tempo. È una cosa dialettica. Ci sono dei consigli che potete dare sull'organizzazione economica e del lavoro? questo se uno deve ricavare il sostentamento dell'agricoltura e dalla terra è molto difficoltoso, a meno che non hai vigneti e che non hai lande di terreno fertile, i rigoli dove puoi fare gli ortaggi e allora di conseguenza necessita un'organizzazione, una catena dal produttore al consumatore dove trovi del mercato sul mercato e prodotti mentre invece noi ci siamo basati sulla pizzeria che facciamo nei festival e quello ci dà le entrate che ci servono e chiunque si deve creare una propria autosufficienza anche economica e questo dipende dal il terreno, il territorio in cui si vive non è una cosa che si può stabilire a priori che tipo di energie rinnovabili usate? Abbiamo un po' di pannelli fotovoltaici. In quasi tutte le case dove non c'è la luce elettrica ci sono i pannelli fotovoltaici. Poi abbiamo il termo solare il pannello termico sul tetto che ci riscalda l'acqua. Poi il riscaldamento è tutta legna e c'è le sovrastufe che ti scaldano l'acqua in tutto quello. Quindi anche nel bagno c'è l'acqua calda che è come una stuffetta, anche se è come una sovrostifa che si scalda l'acqua. Tutto è basato sulla legna principalmente. Um, alle nuove comunità che stanno sorgendo, quali consigli date da un punto di vista energetico? Energetico di consumare meno possibile, di essere sobri nel consumo, e di tener conto che questo produce inquinamento. Qualunque scelta tu faccia hai un tasso di inquinamento che bisognerebbe cercare di eliminare. Quindi c'è cioè, usare meno energia possibile. Che metodi usate per la risoluzione dei conflitti e per la comunicazione? Usiamo il cerchio come base. Eh, sia per prendere le decisioni che per esprimere le nostre emozioni. Eh sì, invece che contemplarlo nello stesso cerchio, abbiamo diviso due cerchi, uno emozionale e uno decisionale. E la risoluzione dei conflitti avviene più nel cerchio emozionale, che poi può prendere diverse forme perché può essere fatto spontaneamente con il giro del bastone e senza nessuna struttura, senza limitazione di tempo, un po si può fare il forum di zag o si può applicare l'arte del processo, cioè la democrazia. Questo secondo di chi ha un conflitto può richiedere di usare un metodo o quell'altro, può anche richiedere un po' ascolto che siamo a, tra le persone che, che sono interessate, che, le persone si siedono uno di fronte all'altro e si parlano con la presenza di qualche digno Cioè hanno vari metodi e ognuno poi può scegliere può chiedere di fare in un modo o nell'altro è importante sempre il gruppo che fa da cuscinetto quindi per le nuove comunità eh, non consigli sistemi particolari ma quelli che sono più vicini alla, alla, alla, alla eh, sensibilità del gruppo che si costituisce? E ogni gruppo deve creare le proprie strutture, le proprie organizzazioni, le proprie modalità, perché è molto dipende dai soggetti, dalle particolarità. E più o meno la linea guida è quella di seguire dei metodi già consolidati, però se uno li conosce deve approcciarsi, deve conoscerli e far metterli in pratica secondo le proprie costituzioni, quelle che sono determinate dalle persone, che sono radicate, sono inventate, sono molto spontanee, ognuno darà le caratteristiche. Mario, grazie delle, dei tuoi consigli, direi che abbiamo finito, grazie di tutto e grazie anche alla vostra comunità di esistere. Grazie Ciao.